Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo nostro nuovo video vi presentiamo il volume Come realizzare una mano bionica in autonomia progettazione e assemblaggio di una protesi tecnologica stampata in 3D e pilotata da Arduino. L'autore è Matteo Capobussi e l'editore è Libri Sandit. Questo interessante volume costa 11,90€. Vediamo un po' l'indice. L'idea di fondo, il percorso, le tecnologie utilizzate, il guanto di controllo, la protesi, i componenti, l'assemblaggio, verifiche sul campo, conclusioni e risorse utili. È un volume veramente completo e interessante con tante belle immagini, speriamo che questo volume possa essere utile a tutti coloro che sono appassionati di robotica, di tecnologia, di elettronica e soprattutto persone che vogliono realizzare quello che studiano, quello che osservano, quello che vedono. Quindi qui possiamo passare a una realizzazione pratica di una mano bionica. Buona costruzione a tutti voi, e vi aspettiamo per un prossimo nostro video. Se volete potete anche iscrivervi al nostro canale. Grazie.